Benvenuti in questa versione 7.49 della live dei Vanilla Adventurers. Guardaci cosa le dite? senza secondi. Eh? Allora la prima cosa che faremo sarà eh, una cosa molto interessante ovvero teletrasportarci vicino alla porticina chiusa in questa zona del villaggio dell'insediamento dei non morti ed entrare in un cunicolo un po' catacomboso, catacombale, catacombico, per trovare, eh, per liberare un, un certo personaggio. Ma prima, eh, vorrei una prima counter, per favore, la prossima volta, uno degli anelli della resistenza creati a Karim. Aumentare la resistenza al sanguinamento. La creazione di questi anelli è un'arte proibita, forse a causa del timore ispirato dalla pietra lavorata. I cherici però la praticano liberamente. Allora abbiamo aperto questa porticina interessantissima e qui ci troveremo subito qualcosa... Non mi ricordavo questo gradino. Ci troveremo subito qualcosa di interessantissimo, ovvero una statua. Mentre mi avvicino, ditemi voi nella chat che sapete tutto. Di chi è questa statua? Eh, L'abbiamo vista in Dark Souls 1. Mentre luttiamo un perizoma. Velca. Velca, Beh, madonna, ma sono tutto. La statua di Velca con i capelli molto lunghi e un libro portato al petto. E possiamo chiedere diversi servigi a questa statua, sotto pagamento di un ovolo, ma al momento non abbiamo peccato e quindi lei non ci può assolvere da un bel niente. Bene, e scendiamo, ci troviamo alla base di quello che era, possiamo dire, un po' il... Uh, mia, qui mia, mia, mia, qui, mia, mia, mia. qui ci lavorava un, mar, un marmista che è pieno di lapidi si sì. no. ah. ah. ok meno male Vabbè. già non io, io clipperei quella parte eh, comunque se fossi in qualcuno di voi <ride> recuperiamo anche questo drop perfetto ricordiamoci che abbiamo anche Uh, scudo rosso e bianco benedetto più uno vediamo cosa fa perché noi al momento non stiamo trasportando proprio niente come scudo, visto che le usiamo in dual wielding. Lo scudo di non è eh, magia. Ok. Penso che non mi interessi. No, eh, scusami, corregggo un attimo la chat. Non è che Marco ha preso colore, è che si è sistemato la saturazione della telecamera. Sì. Invece di andare nei centri estetici, eh, sistematevi la saturazione della faccia. Talismano del Santo. Quanti drop interessanti questa, questa sera, eh? Hai visto? Mm. Un talismano per lanciare miracoli divini. Solo i chierici donna ricevono talismani d'avorio, la cui efficacia dipende dalla fede di chi li usa. La fragilità di questo oggetto contrasta con la fermezza di Clamina. E non siamo ancora abbastanza fedeli per poterlo utilizzare, ma c'è un indizio qua. Chi sarà questo chierico donna che ha perso Cotale talismano? Ciancio le bande, incontriamo questa qui. La chierica di cui parlava il talismano. E cosa ci dice la chierica? Ah, chi va là? C'è qualcuno? È cieca. E eh, cazzo, le ha tutte. È chierica, è cieca. <ride> Toccami. Uh, no, L'oscurità mi avvolge, mm. mangia la mia carne. Ma, che, ma, ma eh, mi sembra... Diciamo Piccole per... creature, le loro bocche sempre in movimento, allunga la mano. e Toccami, um, ah, eh no, grazie. Preve prevedo una querela. Ma io tocco lo stesso. Hai del gel <ride> igienizzante. Okay. La tocco, vedi da distante, senza toccarla. In realtà, così vicino, così vicino. Non sono ancora rimasta sola. Ha qualche problema psicologico, questa tipa. Eh? No, no, ma qua nessuno, eh. No, no. Prega, ci dà un emote. Va bene, ma tu ci dai molto di più, vero? Mi chiamo Irina di Karim, di cui abbiamo appena sentito parlare nella descrizione dell'anello: Sono venuta in questa terra per diventare una guardiana del fuoco importantissimo. Il tuo tocco mi ha liberato da questa oscurità. Se forse un campione campione, guardiana del fuoco che lavorano assieme per raggiungere lo scopo forse posso aiutarti a servirti però se così desideri accettiamo i suoi servigi ti ringrazio mio campione però noi abbiamo un'altra guardiana del fuoco che ci aspetta al santuario, come la prenderà? beh, secondo me si prendono per i capelli così per dare Faccio un di preparare... Faccio preparare il ring di fango? Sì, sì, sì, sì, la gabbia. Esatto. E qua fuori incontriamo lui. Il triangolo no, non l'avevo considerato, eh? Cantata come l'ha nato sì. Questo Perché è più è che costumi. un quadrilatero, più che un triangolo, se consideriamo anche la, la guardiana del fuoco originale credo che dopo il triangolo si vada direttamente su, altre, su altri aggettivi ma non sono sicuro <ride> hai persino salvato quella povera ragazza che impulso bizzarro provare pietà per chi non la merita più perché lei <ride> ha provato a diventare una guardiana del fuoco ma non c'è riuscita Aha. è stata imprigionata là non è ne potevo pietà più pietà di starle pietà. dietro eh, viaggiava sì. assieme a lui Egon, infatti, da Karim, che non è io, Toby. Finché potrei garantire la salvezza della ragazza, sarò tuo alleato, ma non per un secondo di più. Siamo arrivati finalmente qua, in un luogo che ci permetterà di raggiungere la seconda area. Ma prima dovremo completare questa, perché non è finita qua. Per me ogni volta un mappa vede. Ok, dai. Sì, entra qua. Ah, entra nel cuore, Basilica. vero? Sì, sì. Mi e mi mentre entriamo in Basilica, scende qualcuno dall'ascensore. Che ascensore? Questo qua. Ma scusami, in Basilica non ci sono ascensori. Solo scale in infinite. E sì. in questa sì, eccolo qua. Mm. E chi scende? Esatto, hai fatto il verso giusto. Mm. Oh eh? no, eh sì, non è ancora morto di colesterolo questo qua, <ride> ma non è lui. Mm. Ah no, sarà sì, un altro di quelli con quelle armature con uh, un, un gran service design, cioè proprio eh, <ride> è un cosplayer in funzione dell'usabilità, è evidente. <ride> questo si chiama Sigurd. Hai mai colpito una freccia mentre camminavi presso una betulla bianca? No, sei stato colpito da una freccia. Provengono da questa torre, infatti. Chiunque sia a lanciarle, sono sicuro di poterlo convincere a smettere. Ah, quindi c'è un gigante che sopra. Esattamente. Però prima bisogna trovare il modo per salire, perché lui è, è, è salito a sua volta, ma l'ascensore si ferma qua, a quanto pare. Non è così, ovviamente. No, no scusami, noi dobbiamo andare su, giusto? Esatto. Eh, lui è andato su, qual è il problema? Che si è fermato a questo piano eh, In vabbè. teoria più su di così non va Se noi adesso ci saliamo sopra, scendiamo, non saliamo Ma se lui prima è andato su? No, si è, è salito fino a qua dal piano interrato Ah, ok Aspetta il nostro aiuto come... <ride> Buongiorno Noi intanto scendiamo perché prima di salire dal gigante sì. eh, Attiveremo il falò Però scusami... Una, sì. una cosa importante ai fini di questo gioco, uh -huh. cioè, eh, da cosa è mosso questo ascensore? Il sistema di carrucole? Sì. No? da cosa? Cioè, dove trae l'energia? Guarda, c'è una risposta molto interessante e assolutamente logica: è sto cazzo. Perfetto, è andato e il design, occhio, ti sarai accorto che era anche lui in Cavaliere della Valle Boreale. Ma certo, è così e f... evidente. E ci doppa la spada di Irithyoth. Di chi? I... Io, io... mi Ma, io... io... Di Marzio. <ride> Eccola qua, bellissima. Quello che vi è interessato di Dark Souls è che ancora prima di leggere le descrizioni si può capire un sacco solo dal design. Spada donata ai Cavalieri della Missione della Valle, valle Boreale. A volte, dal ghiaccio provoca congelamento, come abbiamo visto durante il combattimento. Ma la cosa più interessante è che il destino dei Cavalieri della Missione è di trasformarsi in bestie. Il destino lo sanno? Queste bestie, perseguitate in Eterno dagli occhi neri del Gran Sacerdote Sullivan. E qua, signori e signore,. Ci metto l'asso, ci calo la briscola, ecco l'occhio sinistro del sacerdote, di cui ora sappiamo il nome. Eccola là. Tric prima però, anzi, no prima però, ma prima di raggiungere Sigurd. Non lo sai neanche a, più dire. No. Che è a metà della torre, noi saliamo fino in cima. E guardiamo la di posto. Eh sì. Eh, si vedono, è pieno di uccelli eh, qua. È, è pericoloso eh, che non ti cada niente No, tra l'altro da qua si può vedere che sono tutti sprite bidimensionali sono delle piccole gif mm, che tristezza <ride> abbastanza la cosa che ancora fa più tristezza è questo gigante che, il cui design chiaramente riprende quello del gigante Fabro di Dark Souls 1 da Norlondo, ma ancora di più Richiama il gigante a cui apparteneva questo arco. Chi era? Question time. Allora, mentre aspettiamo la risposta, io vedo che comunque è d'uso tra i giganti non usare le mutande. Il che secondo me è un problema che mi disturba. Anche secondo me è un problema che mi disturba. Goug. Bravissimo, Gaff. Comunque parliamoli prima di ucciderlo. Proprio questa faccia non mi è nuova. Sì. <ride> sì, Fare la pace. Io aiuto quando vuoi. Giovane ramo bianco, che è diverso da quelli che abbiamo già, perché questo giovane ramo bianco, in particolare, non stacca con gli altri, infatti eccolo qua, e dice, buon amico, non colpire. Ricevuto come simbolo di amicizia di un gigante. Finché abbiamo questo particolare ramo bianco, lui non ci attaccherà. Ma siccome non dobbiamo più passare per di là e questo gigante ha terminato qualsiasi tipo di eh, utilizzo, noi lo uccideremo. Qui potremmo morire perché non ho nessun, eh, nessuna alba di come questo attacca e di quanto forte sia. Perché non l'hai mai ucciso? No, ah, l'abbiamo praticamente già ucciso. Quindi, Quindi il tuo potremmo morire è tipo il banco dei pegni, quello da mio figlio poteva morire, no? Si dissolve e ci lascia non a caso l'anello del falco che anch'esso apparteneva a Gaff. Occhio di falco, uno dei quattro cavalieri di Guin, il primo signore, nomi importanti calati così. Aumenta la l'agitata delle frecce nonché il danno, perché con la eh, eh, gittata si riduce il danno delle frecce. Più distante colpisce, più eh, si riduce il danno. Il gigante Gaff divenne cieco negli ultimi anni della sua vita, ma questo non gli impedì di abbattere un terribile, un terribile drago con il suo arco, ovvero Kalamit. Va bene, ci siamo droppati qua. Lui è già qua, che guarda questo bellissimo panorama. Sì. Fantastico. Ah, tra l'altro il gigante sarebbe morto comunque eh, proseguendo con la, la trama, quindi non abbiamo fatto proprio niente di male. E perché sarebbe morto? Perché boh, così, di vecchiaia, non c'è motivo reale in realtà Ma allora, scusami, eh, questo gioco, tutti si, su, tutti si lucidano il cappellotto Dicendo che questo gioco, la lore, incredibile, Miyazaki, Sticazzi E quell'altro là, suo amico e parente E poi la gente muore, scompare, esce dalle gabbie dove è intrappolata la libretù e fa E va via no, E questo fa bene a tutti cioè io io ah, mi sì. chiedo come non ci possa essere su Reddit un post di uno schizofrenico che dice tutte queste cose qui. Perché verresti subissato dai i, i posting di tutti i fan accaniti che eh, preferiscono vedere solo le cose buone che sono effettivamente eccezionali ma ci sono ovviamente anche questi problemi qua. Nel frattempo Sigurd ci eh, allarma riguardo a quella creatura che vedete là in fondo che sta facendo una ronda, che è chiaramente un demone, chiaramente c'è del fuoco e chiaramente è ligno anch'esso. Mm? Quale altro demone, se così possiamo chiamarlo, era ligno? Importantissimo, eh? Questo è un question time, perché dobbiamo, fare, dobbiamo cominciare a collegare i puntini rispetto ai demoni in Dark Souls 3 io ho collegato i puntini sulle U ma è venuto fuori un casino mm, sì, nel frattempo noi facciamo gli eroi e andiamo a combatterlo e anche in fretta perché Sigurd ci seguirà e ci darà una mano e non dobbiamo lasciare che muoia allora dicono la culla del caos bravissimi Ecco, eh, niente ragazzi, Bomba vi sta stracciando eh. sì, eh, infatti Bomba qua sta prendendo eh, anche, quando risponde, anche quando risponde a nome di altri cazzo vince sempre lui nel frattempo l'abbiamo ucciso, ci droppa una gemma del fuoco per potenziare la nostra arma e uh, Sigurd semplicemente si siede e si rilassa, perché Quindi. a Catalina fanno così. Cioè. <ride> Beh giustamente, sono sempre utilissimi. Eh. Attenzione, noi fiamme sopite, anche lui ha una fiamma, è una fiamma sopita, molto importante. Ci dona il decotto di Sig e l'emote per brindare. Poi se gli si riparla si scopre che lui farà un riposino e ci può donare anche l'emote del sonnellino. Dormi, perfetto. Mentre quello che è molto interessante è l'oggetto che abbiamo recuperato, che è una non è un consumabile ma è un collezionabile che serve a una covenant, la lingua pallida. Prova della sconfitta di un portatore della braccia per mano di un invasore dell'occhio rosso. Chi? L'abbiamo scoperto nell'episodio precedente. Attenzione. Prendere le lingue come trofeo è rosanza di un famigerato gruppo di invasori che le offrivano in dono alla propria dea muta. Questo non si riferisce ai precedenti souls, si riferisce a questo souls, e sappiamo già, a chi si riferisce perché un certo personaggio al santuario delle gamme del fuoco ci ha donato un globo dell'occhio rosso incrinato utilizziamo mm. la lavarda a due mani proviamo a vedere se ha qualche affondo eh, ecco qua fantastico ah no no no no no vedi uh, dai guarda quanto danno perfetto e adesso rimuoviamocela di nuovo per sempre grazie Ok, eh, noi nel frattempo abbiamo aperto uno scrigno molto interessante e dentro ci sarà la resina umana. Infonde, attenzione, questa cosa è da psicopatici, mettere questi dettagli qua. Resina umana che infonde l'arma con l'oscurità. Boom. Bene. Usata comunemente nell'insedimento dei non morti per conservare i cadaveri e per le sepolture ma può maturare ed essere venduta a caro prezzo come ingrediente essenziale per una particolare cerimonia. Sto facendo di intendere di saperne di più, ma non è così, mi dispiace. Abbiamo droppato i pantaloni delle ciccione da evangelista, di un evangelista della cattedrale, quindi questi, questi qua vengono dalla cattedrale delle profondità fino al villaggio dei non morti, insediamento insegnanti, esclusivamente donne, giunte per illuminare gli abitanti dell'insediamento e invitare, e inviare i prescelti sul cammino del sacrificio. Basta. Abbiamo unito le aree. È bellissima sta cosa. Meraviglioso. Meraviglioso. Sì. Peccato che non abbiamo droppato il cappello degli abitanti dell'insediamento, però sappiamo cosa dicono, più o meno. Mentre qua troviamo un anello proveniente da Dark Souls 2, l'anello di Flynn. Flynn, eroe dei poveri, combatteva sulle ali del vento, ma persino i suoi ammiratori sapevano si trattasse solo di una leggenda. Nel frattempo noi ci siamo calati su questa torre, che sarà un fantastico shortcut, e ci permette di fare dell'altro platforming per arrivare alla sua base e raccogliere anche altri due drop interessantissimi. Questo episodio è pieno di cose. Mamma mia, vogliono che metti no, l'anello. Facciamo così? No, l'anello non lo metterò mai perché... La nostra build sta benissimo l'hanno detto in chat quindi è vero dai non è vero ma quello che sta molto meglio con la nostra build è questo l'anello della cloranzia eh, della carpazia indossati dai cavalieri di mira nei lunghi viaggi questa armatura di cuoio veniva donata solo ai cavalieri più meritevoli i cavalieri viaggiano in terre lontane ognuno con un compito sacro da svolgere sono pochi quelli che riescono a onorare i propri voti come succede in dark souls 2 allora, noi nel frattempo siamo tornati alla tale del vincolo, perché a parte che abbiamo descritto il numero di animelle, e vediamo se possiamo anche potenziare la nostra arma, dopodiché dobbiamo portare avanti la quest di diversi personaggi qua. Oh, campione della cenere, rieccoti qui. Non era il mio destino diventare guardiano del fuoco, ma sarà un onore servirti presto questo palò. Gli dei sono grandi e misericordiosi. A loro e a te va la mia gratitudine per essere cieca e una fallita. Ora sono tua, ogni tuo desiderio è ordine. Eh, vabbè, ma qui... <ride> sì, parliamole. Qui c'è tutta la Quando... frustrazione giapponese in questo personaggio. eh? Sì. Quando vivevo a Karim, ero una Monica e quindi lei effettivamente ci può condividere le storie dei miracoli. Se avessi un tomo divino potrei raccontartene molte altre, ma sono cieca. Allora, Io aspetta, dovrei. aspetta, yeah, sono spiacente, ma dovrei trovarne uno in braille. Ma cos'è la presa per il culo? Attenzione a questo personaggio che è a quanto disperato in questo momento. Poverino. Le abbiamo dato la notizia della morte di colei che cercava Loretta. Heavens. Era già morta. Heavens. E rimarrà così ancora per un pochino dopodiché ci darà i suoi servigi. quello che invece in questo momento è molto interessante fare facendo notare che eh, nella scheda del personaggio abbiamo 5 a vacuità per fare un altro livello con il nostro personaggio con il nostro Joel di Londor non ancora perché dovremo morire un determinato numero di volte ed è per questo che adesso siamo qua per suicidarci al santuario delle legame del fuoco Fantastico. La legione di Farron è come una carovana di non morti. Hanno giurato sul sangue di lupo di contenere la crescita dell'abisso. Se un regno ne mostra i sintomi, viene immediatamente distrutto. Gente allegra. Per entrare nella legione, bisogna superare una sorta di cerimonia, è, un, è una, una covenante anche però qua ci dà un indizio di cosa fare nel playthrough spegnere le fiamme dei tre altari hmm. prova pietà per loro ne parla in maniera quasi rancorosa e ehm, la cosa interessante è che questi qua distruggono le civiltà nelle quali appare il traccia dell'abisso cosa che potrebbe essere successa a Ulasil a questo punto e viva la morte evviva dai una bella ola in chat facciamo un po' di confusione un po' di emoticon così ci prepariamo per la morte dai forza voglio vedere voglio vedere confusione avete qualche secondo per pizzarrirvi Joel, eh, spero Adesso che bella, bella. possiamo. Sì, sì. E guarda anche il punto dove dovremmo diventare bracci è completamente corrotto. È il simbolo oscuro quello che i non morti hanno sul petto in Dark Souls 1 e sulla schiena in Dark Souls 2, sì, sì. perfetto. 20. Avanziamo di livello. La tua potenza è aumentata notevolmente. A breve sarà tutto chiaro, buon signore. Io è la morto. Ma al posto suo, Ta ta ta ta! È apparso un altro NPC. Molto più inquietante, mi verrebbe da dire. Oh, di grazia, sei per caso il padrone di Joel? Io sono Yuria di Londor, una sua cara amica. Joel lavorava per Luria. Yuria. Grazie a te, la sua anima è salva. Lascia che ti ringrazi. Ok. In Kino c'è cioè un'altra cosa. Sei un Signore, vero? Portatore del simbolo oscuro e Signore dei vacui, un nuovo titolo che nessuno ci aveva mai dato finora. Finché sarai il nostro Signore, noi di Londor ti serviremo. Anch'io, ovviamente, sono al tuo comando. Siamo talmente oscuri, corrotti dal segno oscuro, Abbiamo accettato la vacuità, che siamo diventati il loro signore. Nel frattempo leggiamo tutto quello che lei, la di tutto quello che lei ci può donare. Allora, pietra purificante, pietra cinerea, questa esisteva anche in Dark Souls 1, riduce l'avanzata della maledizione che in questo Dark Souls 3, in questo nuovo ciclo, in cui tutto converge, ha un'altra un forma. Gli abitanti di Londor, la terra dei vacui, la usano per fingersi normali. Questo invece è importantissimo, il tomo di Londor in Braille, citato per la prima volta da Lilian della Chiesa Nera. Portalo a un cantastorie per apprendere i miracoli di Londor. Sappiamo già a chi portarlo, non è vero? Lo acquistiamo subito. Si tratta di un tomo proibito, in quanto offre redenzione per tutti i vacui, maledicendo ogni creatura vivente. Non tanto allegri questi, eh? La mano oscura dei Dark Raid. Permette di utilizzare una tecnica particolare di Londra, a quanto pare, c'è una correlazione, la terra dei vacui. Si dice sia inoltre una reliquia di uno dei serpenti primordiali, Kat, che, che sfruttava i Dark Vrit per distruggere la prima fiamma. Ed è quello che stanno cercando di fare anche le cinque dita di questa Dea Muta, di cui abbiamo scoperto, Uh, avere l'occhio inclinato bene parliamo con Greyrat che nel frattempo si è ripreso dalla sua depressione ah, sai che sono un ladro credo che farò un giro di perlustrazione tanto sono tutti morti o qui, no tanto vale che vada a cercare qualche arma per te magari un tesoro che ne dici assolutamente sì. facciamolo andare tutti conoscevano Greyrat il ladro finché non sono finito in una cella e il suo primo obiettivo sarà le mura di Lothric quindi non particolarmente pericoloso per lui c'è un sacco di roba da fare a del Fuoco mi dispiace un po' che eh, abbiamo solo concluso l'area precedente in questo episodio però veramente si, si è accumulato si è stratificato un sacco di avanzamento in quest in lore, è importante il dito annulare quello degli occhi rossi Stai affrontando il tuo compito con grande impegno. C'è una cosa che devi sapere. Se cerchi un vero globo dell'occhio rosso, uno che non si è incrinato, dovrai uccidere lo spettro scuro. Superstite di una terra inghiottita dal buio. Per secoli è rimasto prigioniero nella terra più remota di tutta Lothric. Nel frattempo vediamo se riusciamo a scatenare un certo evento. Prima di tutto saliamo e recuperiamo un drop molto importante che non dovremo in nessuna maniera utilizzare perché stiamo seguendo la quest di Iuria di Londor. Direttamente sì, da una guardiana del fuoco morta, un'anima della guardiana del fuoco. La prima mm. che troviamo in questo gioco. Si dice che abbia fatto ritorno dall'abisso. Questa guardiana del fuoco protegge il falò e serve il suo campione. Sembra aver placato e accettato il simbolo scuro che ne ha corrotto l'anima. Eppure un giorno la sua anima troverà spazio nel petto di un'altra guardiana, quella che al momento lavora al santuario della legame del fuoco. E il l'int che ci danno è che può guarire il simbolo scuro. Ed è per questo che noi non la useremo, se no perderemo la quest di Yuria. Vado? Clipate Vado? così, vai, vai, vai, vai. Pronti, eh? Clip, quindi falla bene. Dai. Secco che muori, ti diamo tutti del coglione poi in chat, va bene? Facciamo così un roll semplice. No, ancora, e, e... prova a dire. So no. siamo... Non so come siamo non morti. Questo ci permetterà quantomeno di prendere in mezzo a tutte queste guardiane del fuoco morte. L'anello dell'estus. Aumenta i punti di vita ripristinati la fiaschetta Estus. Fu affidato alla Guardiana del Fuoco, che purtroppo non troverò mai il proprio campione. Il dramma che ne derivò divenne una delle favole preferite dal popolo. Un po' come quella che abbiamo salvato noi. Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo, prendila, prendila. Perfetto. Veste della Guardiana del Fuoco, fantastico. Come ci siamo, come ci siamo ridotti, come? Eeeh. Prima di chiudere, andiamo a liberare il Dark Rate. Vediamo se riusciamo ad affrontarlo, se moriremo pietosamente. Io punto sul pietosamente. Prendi le puntate Alessandro, lancio un poll. Quanti tentativi? Quali sono le tue opzioni? Una? Io direi 1, 3, 5, 10. 3, 5, 10. Vediamo. Cosa sta dicendo? Le persone al momento dice 3, poi abbiamo un 33% che dice 1 e poi abbiamo un 17% che non sa, non vota, no, non è vero, dice 10. C'è qualcuno okay. che non crede, Vabbè, La voti. maggior parte, diciamo 3, quindi si sì, dice 3. Non è che diciamo la statistica ci dice che L'ambientazione la, ci dice che questo personaggio è veramente molto cattivo. Ah tutti questi morti. Io ho giocato tanto, probabilmente ha scritto 10, ma noi crediamo in te e non farmi perdere i soldi, se no dobbiamo restituire la donazione che ci è arrivata. Quant'è che hai detto tu? Io ho detto 3. Ah. allora non è che se fai un Schifo, eh. Ecco qua, un tentativo. Papà, maledetti. Il globo dell'occhio rosso proviene da un piccolo regno inghiottito dall'oscurità. Direi Ula Seli. Alcuni hanno scelto di utilizzare il globo per altri scopi, per seguire le loro orme. Diventa servitore di Rosaria nella cattedrale delle Profondità. E finalmente conosciamo il nome della Dea Uta. Mm. Ciao. Attenzione che qua potremmo dare l'anima della Guardiana del Fuoco, ma no, vaffanculo. Hola, bravo. Insulta un po' tu, anche se non sei capace, perché sei quello buono. Sì, esatto. Non, non mi viene bene. E cosa potenziamo qua? Potenziamo, potenziamo fede, perché voglio... Voglio... Voglio... No, non potenziamo fede. Direi che abbiamo finito. Eh? Cioè, Senza stile, abbiamo... buonanotte. È volata via proprio che praticamente non l'hai sentita. No, praticamente non l'abbiamo giocata, perché eh, a tutti gli effetti abbiamo finito una... una zona che avevamo già iniziato la volta scorsa. Abbiamo... Ha fatto venire a nodo, a nodo, ciao. Abbiamo fatto An venire al petting. Sì. Abbiamo fatto venire al pettine tutti i nodi che avevamo annodato nella scorsa live. È ah, sì, fatto venire i, i nodi al petting. <ride> aspetta, aspetta. Oggi, oggi ci salutiamo bene. Ci salutiamo dicendo sì. che, che abbiamo il gruppo di Telegram. Okay, spamma tutti i link per favore canale YouTube ok ricordatevi che abbiamo una famiglia da mantenere ricordatevi che abbiamo un profilo Instagram che io non sopporto e quindi butto sulle cose ogni tanto quando mi gira il cazzo, molto raramente ok e ricordate che ringraziamo oggi chi ha usato questa cosa qui Va bene, che non funziona. Mi piace okay, perché esatto. non è questo, ma è questo! Oh, oh. Che bravo! <ride> uh, compiti per oh, casa. Ragazzi. Bene, mi sono tutto il cazzo di questi saluti. È come stare fuori dal locale e dire ah, ciao, ma oh, senti, invece eh, oh. quella cosa... Quindi buonanotte a tutti, eh, ci vediamo domani per chi ci segue nei nostri gruppi lì, se no ci vediamo la prossima settimana perché ci segue solo qui ed è una brutta persona. Sì, e per quelli che ci seguono solo su YouTube, vaffanculo. <ride>